alla nostra tradizione cristiana dico tradizione perché adesso quando ve ne parlerò voi direte ma in effetti di sta roba qua non ne avevamo mai sentito parlare mentre abbiamo sentito parlare di Cherubini, Serafini, gli, gli Arcangeli sono stati tutti promossi Arcangeli ehm, mentre, biblicamente Arcangeli 1, Michele, vabbè comunque e noi facciamo scrittura, non facciamo mitologia cristiana quella la lasciamo a chi ne sa più di noi ovviamente quindi gli appaltiamo tutto questo però stavo riflettendo perché nel corso, nel corso di soteriologia stiamo io e i membri dello staff stiamo vagliando parola per parola nel talmud nelle mishnayot dei tanaim dei Zugim, alcune, alcune situazioni poi adesso siamo passati anche i testi di comuna stavamo considerando una Alcune citazioni che vi do subito, prima Qumran H, che sono le Odayot, Oda cioè i, gli inni, no? 6-13, oppure nella letteratura enochica, nel libro di Enoch, il cap capitolo 40, il versetto 2, o nel libro dei Giubilei, capitolo 1, versetti 27 e 29, il capitolo 2, versetto 2 e il versetto 18, abbiamo, che cosa? abbiamo una, eh, una ripresa, di un versetto di Geremia che spesso sfugge. Il versetto di Geremia che spesso sfugge, eh, scusate la miopia, devo stare un po' così, eh, è il capitolo 63 e versetto 9, dove a un certo punto Iseia dice, parla del Malach Panav O'Shiam, l'angelo del suo volto, cioè ovviamente del volto del tetagramma, allora, nella letteratura enochica, umranica, che vi ho citato adesso, questo angelo viene ovviamente chiamato così come Isaia e viene definito proprio come, voi come sapete, no? gli angeli fanno tutti razza, tra virgolette, propria, ogni angelo è razza propria, c'è proprio anche l'ordine dell'angelo della faccia, del tetagramma l'ordine del suo volto. Che compito ha? Essendo davanti al volto di Dio è considerato un angelo santissimo. Ebbene, sentite che passaggio si pensava all'epoca di Gesù, che questo angelo, che ovviamente angelo si intende un ufficio angelico, quindi tanti malachim chiamati malach panav, cioè Angelo della sua faccia, del suo volto, fossero niente po' di meno degli angeli, certamente, ma venivano eh, possiamo dire equiparati ai sacerdoti perché venivano detti angeli di luce, ovvio che il sacerdote è un uomo e l'angelo è l'angelo, però facendo la funzione del culto davanti al volto di Dio, davanti alla presenza di Dio, nel santa Santorum, in una qualche maniera diventavano anch'essi i sacerdoti angeli del suo volto. E qui c'è tutta la tradizione interpretativa rabbinica che vede nella visione di Giacobbe a Bethel, anzi che viene proprio chiamata Bethel, no? da, da, da Luz viene chiamata Bethel proprio per quel motivo lì, perché è la casa di Dio, quelle scale sulle quali i, i, gli angeli salivano e scendevano da, dalla tradizione giudaica quindi anche dalla Rabbanut soprattutto vengono considerati i sacerdoti che salivano e scendevano le scale no, del del tempio e addirittura anche i gradini dell'altare, i gradini dell'altare, quindi capite come una figura reale di un angelo del suo volto, cioè di angeli che fanno un ufficio angelico del volto, vengano poi di fatto quando il tempio non c'è più, quando il tempio viene distrutto, o quando il tempio è profanato, come nel caso del, del periodo degli Asmonei e quindi ovviamente dei Maccabei antecedenti. E chi scrive quei testi è, sono i figli di Sadoc, no? i Sadokiti, o Sadokiti, anche no? eh, noi li definiamo così quindi in contrasto con gli altri sacerdoti empli, perché stanno sotto il potere romano bla bla bla già lo sappiamo, sta roba qua eh, vedono se stessi nel culto che non fanno più cruento perché c'è quello del tempio come gli angeli sacerdoti barangeli davanti alla presenza davanti alla presenza di Dio è un po' quello che Nell'Apocalisse, sempre in matrice sacerdotale, noi vediamo no? Gesù che cammina in mezzo ai candelabri e parla agli angeli delle chiese e l'angelo delle chiese, tutti i commentatori, tutti quanti, definiscono il pastore, il pastore, cioè il vescovo, il pastore legittimo di quella chiesa e vengono paragonati ovviamente agli angeli. Concludo. Eh, da dove nasce anche questa idea? Dal fatto che ed Eva, quando peccarono, furono vestiti di pelli, la parola è scritta a pelle con l'alef, però se voi la scrivete con l'ain si dice sempre or come con l'alef e l'or è la luce, quindi vengono vestiti ammantati di abito di luce. Va bene, vi saluto e vi ringrazio, spero che possiate seguire il nostro canale. Per chi è interessato, oltre a iscriversi che è gratis, si può anche abbonarsi, usufruire anche dei nostri servizi a E Mi raccomando, se volete approfondire il discorso apocalittica, e profezia basta iscriversi ai corsi di terre della bibbia vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre se dio vuole alla prossima ciao